Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero semolato, burro morbido, uova, nutella, latte, cacao, vanillina, lievito per dolci e biscotti pandistelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Mettendo all'interno del boccare lo zucchero. Le uova. Il burro morbido. La farina. il latte il cacao la vanillina il lievito per dolci e la nutella Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 5. Aggiungiamo i biscotti di stelle che abbiamo precedentemente sbriciolato. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per un altro minuto, sempre a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo a ciambella che abbiamo precedentemente imburrato del diametro di 24 cm. Adesso cuociamo a forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40 minuti circa. La ciambella pan di è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Successivamente noi la decoreremo con delle stelle di pasta da zucchero. Ciambella pandistelle, grazie e alla prossima ricetta.